Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 Siamo tornati su New Super Mario Bros. U Deluxe Quindi nella scorsa parte abbiamo finito il gioco 5 stelle luccicanti Tutti i livelli, tutti i livelli segreti e tutto play. il resto In questa parte, che sarà l'ultima parte extra Faremo un po' di tutto qui Quindi adesso vediamo un po' Questo è in single player mm. Sed Marco Vabbè tanto dobbiamo solo farne vedere alcune Ok, uh, qua ci diceva Ah, genera... vabbè, Ah, facciamo qualche... questo qui, lotta contro il tempo. Sì, una, una per tipo facciamo. Oppure quel, due per tipo. Ah, queste, tipo queste qui prime sono prime. quelle praticamente di fare tot uh, entro il tot tempo. Ah, io cerco di, sì. di speedrunnare più possibile. Di solito sono livelli originali, questo mi sa che è un livello proprio fatto apposta per questa. Ecco, infatti. Per questa. <ride> ok, devo stare un po' attento. Almeno le voglio completare, poi se non ho oro non fa niente. Cercherò di fare il mio meglio, però. No, perché come? devi per forza speedrunnare? Perché quello lo scopo. Eh. <ride> sì, ma comunque questa è quella, quella... go ancora È, è go la Godfest, go quindi non devi per forza speedrunnare un casino. Invece sì, per loro sì, deve essere tutto perfetto per loro in ogni sfida, capito? Per loro chi? <ride> per loro, per avere loro, deve essere tutto perfetto. Ah, ho capito. Ecco, e comunque essere... no, no, il, il per già loro perso. è solo il tempo. Com ho saltato. Oh Madonna. Comunque è troppo alto l'audio del coso. Appena alzo un po' la voce arriva già al rosso, vedi? E eh, vabbè Almeno si sente bene Perché negli altre parti ho notato che non si sente molto bene il nostro audio uh, okay. Bravo, ora flag... Yes, oro, oro, o, oro primo tentativo di 5 eh, decimi 3 decimi Non muovere troppo 3 decimi E comunque 3 eh, no ma. E comunque sono questi i limiti che ti aspetti che lo faccia di 19 secondi Perché 3 decimi? 300, 3, 3 decimi, cioè 5 decimi, più o meno 4 Ah sì pensavo <ride> che si arrivasse a 60, vabbè lasciamo stare Ok quindi questa era la lotta contro il tempo diciamo, di sfide è Letteralmente una lotta contro il tempo Non le faremo tutte ovviamente perché uno sono realtà, aumentano, poi non danno niente. aumentano di difficoltà quindi come l'ho fatta questa in quattro tentativi Non riuscirò a fare questa in quattro tentativi Nemmeno in 10 Quindi ora facciamo quella delle monete Che sono probabilmente di prendere tipo Tot monete Poi ce ne, ci sono alcune anche di non prendere tot monete C'è una che non devi prendere nessuna moneta Quindi adesso facciamo ah, questa lol. qui Infatti al posto del counter di così avete le monete è, è nero fino a quando non avrete raggiunto almeno il bronzo no sai davvero lo spiego a caso un po' di porco. ok questa lol <ride> che lavorerete no mi sa sono... che è loro loro e tutte le monete marco Sicuro. devi capire loro in questo gioco è la perfezione capito nulla è di sì. meno nulla di, nulla di meno nulla di più comunque lo voglio rifare perché voglio loro almeno almeno no. non è No, lo. Sì, era pronto. È facilissimo comunque. Cioè, questa, questa qui è facile. Lo solo prendere tutti i, jumpy, i salti bene. I jumpy. Sì, i jumpy. Ok, rifacciamola un secondo. Non ci metto nulla. Ah, c'è anche un tasto replay. Quindi, praticamente, potete anche vederle dopo che le avete fatte. Il vostro tempo migliore o. Il punteggio migliore. Ecco, no. ho già fallito. Vabbè, fa niente. Riprova, no, basta. Sì. Usa il triplo salto per raccogliere le monete. Ah, ok, ti dà poi i consigli. No, non è, quello è quello che sta sempre. No, non sta sempre. Sì, era quello di prima, no, è lo io stesso. lo so che sta sempre. No, vabbè, quello è tipo un sottotitolo per i vabbè, cosi sì. che ti dà un consiglio. Ok. Alleluia. Uh, vabbè, ovviamente il sottotitolo cambia. Basta. <ride> che cosa urli? Basta Basta. Guarda, neanche arriva al rosso a me, non riesco ad arrivare al rosso. Ma io ci rosso. Arrivato. ecco, ci arrivato. Ci sono arrivato, ci sono arrivato. Basta. Sì. Smettila. Io devo parlare praticamente sottovoce per non arrivare al rosso a un livello alto di. di cosa. Uh, un, Poi ci sono quelli di, di one up. Cioè fate il più one-up possibile. O tot one up Gumbarelli. Cosa sono quei sì. Goomba che sembrano castani? Sì. No no sì. quelli sono i Goombroni Vabbè qua semplicemente devo fare 3 one-up cioè saldare su tutti i nemici come sempre Abbastanza facile se state attenti Ecco qua Wow Era facile davvero proprio facilissimo eh. Sì di questa ne vorrei mostrare un'altra perché questa era brutta Cioè è la cosa più basilare Va possibile bene. Uh, perché ce n'era una che era molto più difficile Molto più interessante Dovevi saltare su tanti Koopa E fare un punteggio altissimo E siccome i Koopa eh. praticamente respawnano Non muoiono se mm. li calpesti una volta E dovevi usare la ghianda Quindi era molto divertente Vabbè, ora vediamo, questo cos'è? Koopa? Koopa, sì Ecco, eh, era questa qui, mi sa uh, Vabbè, facciamo, facciamo un attimo questa Questa invece sì, è fuoco, sì. sì, queste Varie. sono tutte diverse Sono, sono varietà Beh, mostrani comunque solo una Faccio questa, magari anche un'altra giusto sì, le palle di vedere. fuoco, ah ok ah, Devo solo schivare le palle di fuoco Non ci vuole niente, cioè il ritmo è sempre quello, ok mm. no <ride> Marco non parlare, ok? Che tu, che tu tu distrai, capito? Non Guarda, parlare. ti mancavano soltanto 60, cioè, se, se, no, 60, devo fare 40 50. secondi No no no Ok devo saltare fino alto I'm gonna do what is called a pro gamer move I'm gonna do what's called a pro gamer move Procede a saltare sul, Sulla <ride> parete No perché Bravo. Pensavo la lanciasse molto più tardi E è la seconda direttamente No <ride> Queste mi sa che sono le più difficili in realtà Da fare loro E, dipende, dipende tutto da, dall'AI Quando decidi di sparare le palle di fuoco uh. AI. I In che Italia fatto... la chiamiamo Ah, ok, puoi buttare No, in realtà è IA Intelligenza artificiale, sì Ok, argento Mi sa che sono 30 secondi No, vabbè Beh, vai, ben fatto Ben fatto, sei morto Vabbè, ne provo un'altra No Marco, tanto abbiamo tempo e voglia Però non ti dice l'oro quant'è sì, che me lo dice 40 secondi. Ah, lo dice all'inizio, okay. lo ah, dice. Okay, sì. Cioè Stai un po' Dove attento ai tuoi surroundings. Surroundings. Comunque, adesso faccio. Faccio Unita... questa qui. E poi basta. Salto sui nemici. Vedi, 30 one up. Oddio. Con i paratrupa Quindi. Si, sì, devo... Con i cuppa in realtà. Ah, e devi, devi sfruttare il fatto che. I paratrupa, Sì, e anche che ho la chiave. E ali, ok, ho capito. era poi iniziare a farmare le vite questo è un pochino più difficile perché se non prendi guarda, bene il guarda, mo, mo hai fatto una, una specie di scala e arrivai dal primo all'ultimo tipo rovinato. Ecco, guarda mi aiuto un pochino guadagnando un po' di tempo aspetto senza fallire ovviamente ecco, questo è troppo lontano dal primo non lo è, posso sempre fare il volo tanto mi sa che ora è l'argento. L'urro è a una cosa come 30. 30, vite. 30. L'ho letto. Cosa? <ride> è perché hai premuto Y. Lo devo premere per forza Y, siamo E eh Lo so. Vabbè, non la faccio oro questa, fa niente. Basta. Quelle vite impossibili, cercate... Sono impossibili, cercate di, di lasciarle perdere. Vedi che tutto diventa impossibile a un certo punto. Vabbè, tanto ce ne sono un sacco di video di... Dove potete vedere le persone fare oro Wow, Ora, è faccio una, una buona filosofia per fare Youtube Faccio questa qui <ride> per ultima Quindi okay, ottieni 1UP, va bene Ah, quale piattaforma spariscono una volta che saltate giù? Perché questa non è nella sezione 1UP? Non lo so <ride> oh, ti per so... rovinare e ti sei rovinato no, Non mi stavo per rovinare stavo, Ho fatto per... il ground pound cancel eh, per, per uh, togliere il momentum Il momento Visto che a te non piace che lo chiami in inglese. Vedi se non premo Y che succede? Resto fermo. Lo so, ma prima hai premuto Y e quindi pensavo che volessi, volessi prendere qualcosa. No Ah è vero, non puoi perdere la ghianda perché sennò è impossibile. Non ci mancherebbe. Non devo toccare il pavimento, punto. Ok, ho capito, ho capito come fare. Devo, devo saltarlo quello. E poi andarci. Sì, se no sarebbe stato impossibile. O tipo lui doveva stare dietro, però. Ok. Devi planare. No, ho sbagliato. Oddio, e ora? No, perché? sì. Ma vabbè, ci basta. No, ci devo argento. riuscire, ci devo riuscire. No, dai, non aspettiamo sta parte, hai già 10 minuti. Questa qui ci devo riuscire. Dobbiamo fare l'intero mondo moneta, se c'è. Sì, è me cortissimo, me non ci vuole. Appunto, dare. però mi Si mi... sì, sta, sta. Sì, va bene. Non importa. Ah, ok. <ride> ok, dai. Ultimo tentativo. Rim, vabbè. Ok, no. È troppo tardi. Perché? <ride> <Okay. ride> Yeeh! Sì, va bene. Perché non posso scusi. Mi sa che ti potevi salvare da, da quei cosi No Comunque mi posso appendere alle pareti Senza perdere la streak Quindi quello me lo devo tenere a mente Shhh, Non dire niente Marco Non mi sconcentrare Ok questo è l'ultimo Perfetto No ground pound grand pound sì, contaci. Adesso mando tutto a quel paese. Okay, Mario time. Ah. Perfetto. Ok, e queste sono quelle a una stella. Ci sono quelle a 5 stelle poi. Ovviamente non le faremo. Non le sbloccheremo neanche. Oppure ne faccio una off camera e ve la mostro nella parte finale del Wii no ben <ride> Ok. Niente. Bene, ora che abbiamo mostrato le sfide Che non posso tornare Sì, invece posso Sì uh, Menu principale, ecco. sì Ora, la seconda cosa di Comunque questa Comunque sono, sono molto divertenti se voi volete dare delle sfide <ride> mm. Ora, partita turbo sì. Qua sì. possiamo giocarci Io prendo uh, Mafio Allora, qual era? Prendi il Go è, Ouija è No, questo è l'unico Todd che non ho mai usato E che non è un, un, una modalità facile en, en, en, Invece sì Ok partita turbo E sai cosa ci sono... direi? Facciamo quella casuale Non c'è una casuale Sì c'è quella di Kamek È casuale Ma quella è la difficoltà casuale Eh appunto Aspetta Ah facciamo questa qui Per ora Va bene allora facciamo solo questa. Ah questa qui praticamente è, Se non sbaglio Una cosa del tipo Dovete completare dei livelli E man mano che va avanti il livello Accelera Accelera lo scorrimento No ma, ma più che prendete Aspetta che monete prendete e tipo la moneta stella è già un power up lì Paric ci sono dei mine non so no. allora, praticamente mi ecco. sa sono 10 monete Sì, 10 monete e, e il livello diventa più veloce tutti i livelli sono a scogliamento ovviamente e una moneta stella vuol dire una, una, una, una, un un un app istantaneo un app istantanea si sì, uno speed up istantaneo Istantaneo <ride> Istantaneo Shush, ok? Shash Cioè lo prendi nella partita turbo E questo è quello che abbiamo saltato nel nel nel coso, nel livello normale Sì perché lì non eravamo concentrati abbastanza Che qua potremmo prendere delle monete però Lasciamo perdere Cerchiamo di finirlo il prima possibile Hai sprecato tempo che, che hai fatto Ehi, Oddio E mi... eh, sì hai perso un casino di monete lì <ride> Guarda è il massimo Ecco sì questo è il massimo Quindi adesso se prendiamo altre monete non va più veloce Cre Ma semplicemente Oddio non Invece mi dire... sì vai imbollati idiota No Niente. Yeah. Anzi mi sa che non puoi No non può andare più veloce sta cosa e basta Va sem semplicemente si ferma di accelerare Quando prendiamo tutte monete Beh ora sta andando più lento Se non sbaglio Perché vanno i tubi? Non li dobbiamo prendere per forza quelle Io E voglio. guarda il mio mi Voglio <ride> Ok. Eh, ah, io faccio come hai fatto tu. Nel primo episodio. Quindi L'hai fatto tu in realtà. No, tu l'hai fatto. Sì. L'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Riguardati il primo episodio. No. Tu e voi. riguardatevi il primo episodio. No, non lo fate. Consiglio sulla salute. Bene, ora planiamo alla fine e basta. Complimenti. Perfetto. Comunque le vite, le vite qui... qui. Se vedete le vite sono unite comunque Quindi se muore uno... Quello c'è in generico <ride> Ok Perfetto Qua semplicemente prima completate il livello E vi dà un record Ah solo ma l'ho notato Abbiamo le, le vite condivise No L'ho appena detto oh, mio dio, Non ascolti mai nulla Ok prendi più monete possibili Ok Oddio Sono morto Sono morto Come? Come ho fatto a cadere là sotto? I don't know big brother Tieni, prenditi il fiore di niente Mi sbolli? Magari... Ah, posso premere il tasto per sbollarmi da solo anche, bene Che tasto hai premuto? Quello in giù Che stai pure a provando a rubarmi il, il checkpoint ma. No, l'ho appena saltato Senza rendermene conto, però l'ho appena saltato Dio Sono vivo! <ride> Come? Sono un pro Un profugo No, ok Bravo Abbiamo saltato la montia stella Ma che se ne frega Perché ci fa soltanto rendere il livello più difficile Sì, dobbiamo, dobbiamo cercare di finirlo prima possibile Ma dobbiamo anche cercare di finirlo A tutto gas Oh my goodness Yeet. Sbolla Perfetto, sono vivo Ah, è vero Tipo puoi da solo Quindi non ha senso il fatto di... che io vado da solo lì Sì Perfetto Abbiamo finito la modalità fungo, tra virgolette In 190 secondi 194 yeah. Arrotondando 195 Ok, facciamo anche quella Scoiattolo, direi sì mm, Ok, M visto che è durato poco E due stelle, quindi un po' più difficile E poi mi sa che già da quella acrobatica Sono, sono, um, sono due Quoti Oh, volevo io Su, scogliattolo cioè sono, tre, sono tre livelli yeah. <ride> Cioè il bello è che all'inizio dici Ma no, deve andare più veloce sto livello E alla fine dici Ma dov dovrebbe rallentare <ride> Comunque bravo che hai, hai perso lo scoiattolo Il primo secondo che l'hai preso Aspetta che qui c'è qualcosa per forza No eh, ok Non mi ricordo più nemmeno i livelli Eh li dobbiamo pure rigiocare mo Ah già, non mi play. posso imbollare Eh Ma devi... Adesso devi Marco Height You must Vai Boost Boost Dai Devi soltanto farmi saltare Oh Mio e ora ci siamo La vita difficile eh, Ma dobbiamo finirlo Prima possibile Con lo scopo No Aha Oh God. Ok fammi prendere questa e andiamo a tutto gas. Però io ignoro pure le monete. Un altro po' Eh sta sta. questo livello qui è molto facile. Sapete lo scoiato. La ghianda. Se non avete la, mette la ghianda. sto livello quindi. Bravo. Perdiamo le monete quando muore lo sai? Ah lol. Ora tutto gas di nuovo. No! Oddio. Ok calma calma calma fa pure, fa pure degli sprint a caso smetti. Eh di sì, lo facciamo eh. lo fa quando raggiungiamo altre 10 monete Ah è vero mi posso sbollare da solo mi Abbiamo Perso <ride> Ecco ora sei arrivato tu e ci sono pure io Sei inutile wow. Marco fatelo dire <ride> <ride> Fatelo dire sei Una volta che muori in questo livello Inutile Marco sei morto del tutto ma no Marco, fatelo dire, sei inutile <ride> Ok, corri adesso Ok Almeno abbiamo preso tutte le monete stella Ma chi se ne frega delle monete stella Quello è giusto per andare più veloce Tirano 20 monete e basta Cosa stai facendo su quell'albero? Non è un albero Sì che lo è Shh. Ok, castello la prendere a me la ghianda che tu la perdi subito Ok, non di a perderla. No, no, no, no, no, no, ok. Wow. Corri. Comunque anche la musica va più veloce, ovviamente. Du, du, du, du, sono morto, du, du, du, du, du, du. siamo morti. <ride> E in questa stiamo andando molto male Perché Marco continua a morire ogni due secondi Sono morto solo due volte In quello Oddio. di prima quante volte sei morto? Aiuto Ma chi se ne è? Devi prendere la bolla col fuoco? <ride> no Eh vabbè Vedete, oh. Sono morto <ride> Mi sono sp... Ci continua a far perdere monete a Marco Ah Marco Ma le svegli No eh? Ok Ma oh, come? Eh, resta fermo No voglio giocare verso... Ver verso di me, non ti sbollare ancora. Quando non è caldo. Prendi quelle monete. E abbiamo perso qualcosa. Beh, possiamo... Chissà, chissà come mai abbiamo perso tutte le vite, eh Marco. Ehi, il primo game... Mm, ma sei fuori dal gioco. Lo so. Bene, facciamola la sfida. Facciamo la sfida a Sì, ok. Non sapevo come tornare indietro. Magari comunque smettevi di morire ogni 5 secondi. <ride> che vuoi? <ride> che smetti di morire. Allora, eh, facciamo questo. Monete, vabbè, è facilissimo. Due giocatori per forza. Non si può giocare da soli. Ok, facciamo allora, livelli di monete, sì. Questi qua. Che sono praticamente dei livelli fatti apposta Ok, questa è tipo una battaglia adesso Chi, chi fa più monete vince Che questa cosa hanno messa pure in Smash Bros Ah ah, ho preso io la ghianda, ora sono in vantaggio Non è vero Scusa, non dovremmo andare avanti nel livello? Dovremmo, però dobbiamo anche collezionare le monete Ah ah ah ah Ah ah ah Sto vincendo io Marco Sì certo ah, ah, ah. Continua Non sai creare. che se muori perdi un sacco di monete No Perfetto questo lo prendo io Upsi Questo lo prendo io Questi li prendo io Perché sto continuando a vincere? Perché le monete stelle vengono contate alla fine ah. Mi sembra Poi se sbaglio Kissano Tanto mica è una gara anche se lo è Sì è una come... gara è una gara ma chi se ne frega perché questa è l'ultima parte e non, e, e non può influire in niente Ah inoltre non abbiamo vita. Uh mio mio, perfetto, perfetto E poi prendo il checkpoint della bandiera, perfetto Ok vediamo chi ha vinto Marco ha preso un sacco di monete in più perché io sono andato più avanti Però con le monete stella dovrei vincere, forse Monete Monete io ne ho preso. Sì ne ho prese un pochino Sì ho vinto okay, io Ok monete stella Tu ne hai prese tre Sì ho vinto Ok Monete bonus 20 Vai, Abbiamo 20 entrambi Quindi chi se ne ah, prega Ah più quelle delle vite E ho vinto schiacciante Mamma mia eh, Quelle delle vite Ho preso pure io 5 quindi. Vittoria schiacciante Perfetto Non ci dà completati Ma chi se ne importa Come facciamo i Mario Non credo Wii. che segni C'è bisogno di segnare ah, questo è un livello classico Di mafio Un attimo Sì oddio quel cupa continua all'infinito abbiamo scoperto l'energia perpetua l'energia perpetua ma che cacchio stai dicendo Marco non ti drogare va bene e nemmeno voi bambini ricordate Ah, mia moneta stella Oddio è già finito Si sì. E ho vinto io Ah tu hai preso meno ah, bonus Ah tu 19 Ma tu hai preso meno bombe Ma i miei è pari No Fa schifo e basta E hai perso Perché ho preso tutte le monete stella E artificiale intelligenza hai perso wow, Guarda ho pure preso più monete normali di te Come pensi di vincere <ride> yeah. Tipo si rompe, si rompe il terzo digit e eh, sì, eh, no? Si rompe, certo Marco, funziona così Oddio dobbiamo fare così tanti livelli, davvero? No, non dobbiamo per forza Sei tu che hai detto eh, facciamo il livello Il mondo, il mondo moneta Beh io me lo ricordavo molto meno Hai detto Maledetti Maledetti Maledetto Marco Passa. avrò la mia vendetta allora, ah, non posso prenderle. Yes. <ride> no. Gimones. Gimones. Yes. Uh. Uh. Gimones. Yeah. Grazie. Non grazie. Meno grazie, però va bene. Ah. Psych Marco, infatti. Perché tu lo usi per, usare, per prendere monete e io lo uso per ucciderti? E non cioè. meno mi uccidi, LOL. Perché io sono più intelligente e tu sei meno smort. Uh, ora qui che cosa abbiamo? Grazie. E torni a trovarci. Da macmartin.com. Ah. <ride> lo mao Lo mao Ok andiamo a prendere quel bonus Ok ho vinto io mm. Mi sa che abbiamo pure mancato una moneta stella Lo sai? Non me lo ricordo Vabbè ora vediamo quante ne abbiamo prese Una tu e una io sicuro mm. Poi la seconda non mi ricordo Sì ho vinto <ride> Oh mio dio 50 monete in più di te No le abbiamo prese tutte Tu e tu Io una Eeeh, vabbè. Tra un po' 325 ti... 225 e 155, mi sa che sono entrambi potenza di qualcosa. No No, 155 non credo proprio. 125 Si allora. si sì, sì. Ok, uno sulle nuvole. Oh mio dio. Che <ride> cosa? Oh uh. Ti devo far cadere. Se cadi. Se cadi muori qua. Lo so. E se muori perdi monete. se Marco muore. Io vinco io. Oh, escono monete pure dal pavimento. Vabbè, sì, ci credo. Grazie. Piccolo boost che mi serviva. Grazie. Piccolo boost che mi serviva. <ride> sì. Se no, tutte perso... le mie monete. Hai perso tutte quelle tue Ce monete. Sto vincendo anch'io. Sto vincendo ancora io. Non ti preoccupare, aspetta le monete stella. Per dirlo. Oddio. <ride> mm oddio non hai più monete <ride> <ride> ok abbiamo preso quella moneta stella però poco importa perché io <ride> sì, ho fatto una panciata enorme mm, ma chi se? Ne? io giusto basta che uccido te cosa? <ride> <ride> no ah è vero uno di noi deve rimanere vivo per forza vabbè ho vinto io <ride> come parità? Oh, no ho vinto ma io. dobbiamo rifare sto livello Possiamo tanto... cercare di non ucciderci e andare direttamente al, al coso? Al... No Siamo chiama modalità monete per un motivo Io devo uccidere te e tu devi uccidere me E tu morirai Possiamo stare per un secondo entrambi nella piattaforma? No Muori Muori Muori Ah grazie delle monete Oh grazie delle monete Oh oh oh yeah ho presa io Grazie e eh, grazie <ride> Praticamente è come mettere a prova tutte le mie abilità Apprese Apprese giocando con un'altra persona Cosa? Apprese giocando con un'altra persona Oh non me lo. Non mi fa saltare sopra Che diavolo Vai ah, yeah. No Vabbè sto vincendo lo stesso Addu penso... Oddio quel paratrooper sta saltando sul posto Quel paratrooper si dice Ok ciao Marco le Perché sblocchi tutte le monete poi non le prendi nemmeno? Perché non ho bisogno oh, Ciccione torna qui è il motivo per cui siamo morti questa. No! Ah, se non la posso avere io non l'avrà nessuno! Invece io voglio avere questa. Che si prende comunque con questo coso. Ah, ah, ah. Va bene! Vai, ah. muoviti, no! Ok. <ride> non lo prendo okay. allora, sti cacchi. Mio mio mio, tutto mio Tutto mio No, cosa? Sì Se... No, Vai, senti, non quello è il traguardo Non mi interessa ho vinto più io. niente Ho vinto io, vedi? Siccome non abbiamo vinto eh, Non conta nemmeno le moneta stella eh, Sì, quelle che abbiamo preso, abbiamo preso Però ho vinto io La prendiamo come vittoria mia Ma esistono i livelli consigliati su questo coso? Sì, probabilmente, ma non li voglio fare Vai, no, ovviamente non li facciamo perché li abbiamo già fatti tutti Sì, ma non è giusto, sei partito tu prima <ride> non Ah, i film non, non hanno Non spavano, no. lo fanno in, in un gioco normale, ma qui no Io, anche se sono solo 5 monete, però è sempre bonus Uh, vero Grazie Non mi importa No Sì No <ride> Sei Let's go Con cacchio siamo in, in, in, eh, in, in, in, in, in. Incontrollabili Eh vabbè Non posso farci ah, sei, sei morto, morto. ma l'ho presa almeno eh, Vabbè ma sei morto lo stesso Non ti sbollo io Vai via Ora basta Basta Tagliare no. il traguardo Così mi conta le monete stelle <ride> Prendo questo Che sono 10 monete Non ti dà da... Ah è vero ti dà il post Non ti dà da... No Basta <ride> Ma hai detto dranguilla". Uh, vita. Dragon Will Dragon Will Dragon Will Ma avevi detto che si chiama così? I quindi? don't care Cos'è? Don't care Marco mi ha rubato il tutto Ora ti uccido Usando il Dragon Will uh, uh, uh, uh, uh, uh. Sì. Oh guarda quante monete Io me la prendo davanti Non puoi Oddio Che cosa è successo? <ride> non lo so però io vado avanti, okay. io quando muoio. <ride> sì! Fa niente, non ha contato le monete tolte Sì ma se sono io l'unico a tagliare il traguardo Ma che dici? No! Ok via via via, Mi perfetto! <ride> ok questa è sicuramente una via vittoria Hai preso qualche monetina in più quella però io ho preso due monete stella Ma no, questo video sta durando un casino Dobbiamo sbrigarci che mm. stiamo soltanto a livello 5 tu hai voluto farli tutti, nemmeno è necessario No, guarda, ti ho già battuto in monete, quindi figuriamoci monete stella E bonus Ma comunque il Bonus, ne ho preso un casino di bonus, guarda La, la bandiera, 50. la bandiera finale tante, hai... tante vite, è pure il Tante point. vite, ne ho presa a mezza Sì, che cosa dici? Beh, comunque sbrighiamoci con sì, questo Sì, vabbè Oh, I see No <ride> Non lo sapevo il <ride> Mao Oh no Ok Ok, hai preso quel power up Perché non dovevo prenderlo, scusa Perché così morivi Non ti piace morire Così staresti morto <ride> Perché il mio era più forte? Non era più forte Era più nabbo sì, e allora è andato più avanti il del tuo, non ha senso. Uh, aspetta. Ho visto qualcosa che mi interessa. Ahia, il polso! Ah. Perché stiamo combattendo così tanto per delle modalità schifose? Perché è la modalità, punto. Non esiste un altro motivo. Comunque mi ricordo che in New Super Mario Bros. Wii semplicemente facevamo il livello e poi vedevamo il punteggio. Non è che combattevamo direttamente per quella. E eh allora, adesso stiamo facendo molto meglio. <ride> guarda qua, guarda le skill quando sono competitivo. <ride> Mamma mia, sono un pro. Devi, devi ammettere. Non mi hai preso con mezzo barino, nonostante me ah, barile. barile, nonostante me ne hai lanciato i 20. Barile. Nonostante me ne hai lanciati i 20, ho preso tutte le monete stella, mi sa. Forse un no, una anche. una l'hai saltata, mi ricordo. No, invece l'ho presa tito. Scusa, dove sa la seconda? Boh, non mi ricordo L'ho presa Questo è il punto Ho fatto il doppio punteggio tuo Più o meno Sì Non serve che devi strapuntualizzare. 134 Abbiamo quasi finito Uh, cosa è sta roba? Ultimo livello Oddio Un altro con lo sfondo nero Preso Yes Uccisa, uccisa mio Mio Grazie Non grazie Ha mm. Mm. Cosa? Non si può entrare? Boh che ne so io non ho controllato Io sto soltanto cercando di prendere le monete Non si può entrare Ah ecco Ah come l'altra volta L'altra volta Non puoi entrare Ha non puoi prendere quelle due monetine in più, eh Marco? Tre. Doppio bonus Oddio, quanto sono impedito sì. l'hai detto Marco, l'hai detto Vabbè, allora, questo sarà un bì. No Che cos'è questo? Perché? No Mio mio mio mio mio Perfetto Cosa fai? Mio. Levati dai, <ride> che voglio andare avanti ti volevo schiacciare così perdei monete. Capirai, due monete si perdo. Ah. Ma chi è che sta vincendo? Ah. Io. Io perché ho preso le monete stella Poi del resto non lo so. Aia, in okay, modo dobbiamo morire, stai attento. Ok, morto. Dobbiamo morire, ma in quello sono bravo. Lo so, e non ah, avrei ah, nient'altro. Ah, ah, non avrei ah, più nient'altro. Ah. Lo mao. Ok, abbiamo finito. Ora è tutto di Oddio, corsa no. ah. Oh oh let's go Che devo prendere la bandiera Devo prendere la bandiera No Vabbè ah, oh! Di più di te senza fare nulla Ma chi se ne è? ho vinto io We don't Let's know. go Invece io lo so sì, ne ho, sì. ho pure preso più monete di te in generale Sicuramente Poi se non l'ho presa prese ho preso le monete a stelle Ecco infatti <ride> Yahoo E poi bonus Checkpoint io Checkpoint tu E poi io ho un paio di vite Ok l'ultimo livello ci manca giusto? Si sì. eh, Che cos'è? Oddio che ho fatto? Idiota Idiota No è soltanto aperto un Dovei? Devi tagliarlo Punto Ok last non level Ultima Ultima Oddio Oddio Ma... Ok. Ma le volevo quelle monete. Pure io. <ride> ok, ora è un autoscroller. Che si scrolla da solo. Come i cani. Wow, un funghetto. E un fiorellino. Che non posso oh. prendere. Ah, Sembra una babysitter no. che, che... Che tipo mi... <ride> salvami grazie tipo guarda... guarda uno... sono a, vivo, a, sono a, vivo! ehi guarda quello sta prendendo il funghetto. Marco fiorino. smettila ok? non fai ridere manco i cani anche perché i cani non ridono dove sono? ma se, se potessero ridere non riderebbero per le tue battute i coccodrilli mm -hmm. sanno piangere i coccodrilli sanno mani. morire nessun altro tutti sanno morire <ride> tranne alcuni, alcuni tipi di meduse che muoiono soltanto per. Dopo per, mille anni. Eh. No, no, muoiono, non muoiono muoiono Questa la prendo naturali. io. E questo pure lo prendo io. <ride> no Sì Stiamo da 30 anni lì a prendere quel un checkpoint. Pro, e non ho preso mezzo. Un pro Cosa. assoluto, assolutamente. Questo prendo. Questa adesso volo. Ogni piccola moneta conta. Beh, almeno nel il caso Zu ti ha rubato la fidanzata. No, non mi ha rubato niente. Mario non, non ha fidanzate. Ma tu lo dici sembra che, che ti ha traumatizzato quella scena. Oh, dove sono? Aiuto, vabbè non avrà nessuno quella, mi dispiace. Prendi Ormai tutto. Ma io mi sono arreso. Prendi tutto! Come, fa? Come ho fatto a entrare off screen? Well. Tipo se non se, non, fossi, non se tu non fossi entrato direttamente non avremmo mai trovato quel tubo! Ok, non mi importa, ho vinto. Bene, quindi su 8 livelli, di cui uno non abbiamo completato, però ho fatto lo stesso io più punteggio, ne ho vinti otto. Quindi oh, il rank. Che vuol dire 8? Che ne ah, ho sì, vinto, ok, tutti. sì. Ho vinto tutte. La competizione. I Livelli invece ne abbiamo vinti 7 su 8. Basta! Ok. Quindi il rank di Marco è Nabbo. <ride> <ride> Perfetto uh, Questo era pure 5 stelle Non siamo morti mezza volta Invece quello lì siamo morti più Su, su quello 3 stelle Poi vabbè più ci più. sono qua i livelli di ogni mondo Che avete sbloccato E no, completato Che abbiamo sbloccato Che abbiamo completato Pista superstar E poi vedi? non c'è niente 7 a 0 Contando però anche quell'altro Quindi adesso Va menu um, Menu principale Gestione squadra yes, uh, Sì quello su, su 3 o più Vabbè Quindi niente Questo era New Super Mario U Deluxe Spero vi sia piaciuto questo let's play. Il prossimo che si questo sarà questo qui. No, non dovevi dirlo. <ride> Vabbè, è uno di quelli, di quelli che abbiamo messo in pareggio. Vi spieghiamo dopo. Quindi niente ragazzi, Bye. ci vediamo al prossimo let's play.